Attenzione, un video da solo dopo circa 6 mesi, allora Koras e benvenuti in questo nuovo video. Da quanto non sentivate? Hola koalas Attenzione: una donnina sta scendendo le scale. Benissimo! Allora, io sono in bagno. Vedete che sono un bel ragazzo. Ma somiglio. Ma assomiglio un po' dai, poi con la camicetta rossa, cioè ce l'ho anche io, eccoci qua Poi passiamo a questa signora, chi sarà mai ragazzi? È mia madre Mia madre, sì è mia madre, devo dire che si assomiglia a mia madre Però non è mia madre ragazzi, è la mia ragazza, perché io non sono single, sono felicemente sposato Lo sarò fra un po' perché le chiedo di sposarmi N nel gioco Come vediamo è una bravissima ragazza e... Ha delle buone proprietà, comunque. Questo, signore, signori, è... <susurra> Questo che sta tossendo, come me, è il signor chi è? Puledro magico, cioè zombie di Ziena. Come vedete, ho pochi soldi, 271 000, no? E adesso scrivo un uh, trucco... Cioè, scrivo un codice, uh, naturalmente che è normale nel gioco si può mettere, non è un trucco. Tu scrivi Mother Lode... Come vedete non uso i trucchi. Signor Kevin, ecco, vedi? Vedi? Questo è l'esatto Kevin. In questo momento sono, sono io, sono io. Vedete che mi sono fatto perfetto? Ah, ma io non ho messo le cuffie, aspettate. Mi, mi si sono rotte le altre nel video di CS. Attenzione, attenzione, Uh, attenzione, attenzione. Cerca no, due vai, vai, vai. Uh, no, zitti, zitti tutti. Oh, oh, oh, oh. E eh, la madonna. Molto bene, vedo che hanno fatto quello che dovevano fare Pianifichiamo le cerimonie, il matrimonio, quel che è Dove, dove, ci, dove ci sposiamo? In Piscina, direi in piscina Locale notturno, direi un locale notturno, dai Così facciamo oh, sì. Oddio eh, ragazzi Guarda com'è vestita bene E guarda <susurra> Puzzo guarda Mi sono messo lo smoking ma puzzo Allora devo cercare un attimo i trucchi di The Sims Trucchi The Sims No vado a vedere di là se ce li ho scritti perché non lo so Ok ragazzi ho trovato i trucchi Io sono cinese Faccio tutto così cosa, E poi metto liquore dentro e vendo tutto a 2 euro Sposati sposati vai Attenzione ragazzi Ma che che Via, teste di merda! Ma, ma, ma quanto cazzo puzza? Scusa, c'è tutto il fumo che gli esce. Oh, ma da dove sono arrivati i coriandoli? Eh, eh, eh, giustamente, uno si sposa. Oh, che mal di pancia! Ah, oh, che mal di pancia! Eh, scusami, vado a cagare. Poi, poi scopriamo. Eh. Vado a cagare. È andata a fare qualche esercizio. Ma, ma scusami, signorina Irene, e poi vai a pisciare. Usa, sta pisciando con l'abito da sposa. Fai un test di gravidanza. Madonna, no, scappa in Messico. Ciao, ragazzi, è stato bello. Bene, bene, io direi di andare a casa perché voglio scopare. cioè U Dio, fanno in piedi? Seriamente? Oh, Inter interessante? No! No, fatemi vedere. Fammi vedere, scusa. Voglio vedere anch'io, voglio essere partecipe. Ma scusi, signorino. Che cazzo sta facendo? Uh, interessante. Bene, ragazzi, questo video finisce qua. Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione. E niente. Buona giornata. Yeah, I'm like, oh god. Oh, oh my god. Oh. God, oh. Oh my god, everything I do you know I do it for the squad I'm like oh god oh oh my god bitch I run the game y'all just come. <laughs>